Eh, buongiorno, ciao a tutti. Eh, come vi ha detto Fulvio, eh, oggi il laboratorio eh, sarà per risolvere un esercizio di quello che si, si hanno fatto nell'esame dell'anno scorso. Eh, prima di tutto, uh, faccio condivisione qui dallo schermo. Ok. Vi mostro che qui nel sito del corso in nel sito del corso, cerchiamo qui, informatica. Potete guardare qui in esame. Tutti gli esercizi che tutti i temi e esami proposti dell'anno scorso, e tra i quali si trova quello che faremo oggi in questa ora di, di laboratorio. E voi avete scelto, tra i nove, avete scelto molti, però io, farò, io risolverò questi di astrologia calciatori. Okay? Eh, aspetto che in questo momento tutti mi stanno ascoltando bene. Domani è eh, la lezione per eh, risolverà più esercizi della parte teorica. Ok, e sì, si, fa, si ha più tempo nella lezione per qualche altro esercizio eh, di questi di, di programmazione e giovedì si farà anche qualche simulazione di come svolgere l'esercizio e nella piattaforma nel, tutto quello che avete bisogno per presentare per fare alla fine l'esame allora e per questo esercizio, che vi ho mostrato già dove c'è, nel sito del corso, sul e-light, ok, c'è qui selezionetemi diciamo il proposito del accademico, ok? E faremo questo di astrologia calciatori, e per quelli abbiamo bisogno di due eh, file aggiunti, quale avrete bisogno per seguire quello che faremo oggi. Allora, avete qualche domanda prima di cominciare? Niente? Ok. Allora, questo esercizio, la prima sembra... Difficile perché c'è una stampa un po' diversa da quella che abbiamo fatto, diciamo normale. E si deve leggere due file che sembrano un po' complesse perché hanno diversi tipi di dati, però alla fine non è tanto complesso se facciamo una certa diciamo, corretta delle de strutture di de dati che usiamo per, per risolverlo, risolverlo. Ok? Allora facciamo una piccola lettura dell'esercizio. Del allora, pues, la, diciamo il, quello che si vuole è che, un, eh, fare un programma okay, che dica... Alla fine, secondo il tipo di eh, segno del zodiaco, quante goal eh, fanno i cacciatori? Ok? Allora, prima di tutto abbiamo un file di testo che si chiama Sportivi, C-E-D, nel quale Abbiamo una lista di calciatori, di calciatori okay? il suo nome, questo è il numero di gol segnati nella propria carriera, tutti i gol che hanno fatto, la nazionalità e la sua data di nascita perché abbiamo bisogno di questa per sapere il suo segno, il zodiaco. E abbiamo un secondo file, anche se è lo stesso tipo di file, okay? che è per ogni segno zodiacale e ci dice la data in quale comincia e in quale finisce. Okay? In questo caso qui, quelli che sono di Ariete, sono quelli che hanno na hanno, eh, sono nati tra il 21 di marzo e il 20 di aprile. Ok? Questo è il nostro secondo file. Allora, cosa si sta chiedendo questo esercizio? Il programma dovrà leggere entrambe i file, ok? E deve creare questo istrogramma, deve creare un istrogramma, ok? Che ci mostrerà eh, la cantidad de goles que han hecho los cacciatori que eh, appartengan a ogni segno del zodiaco. ¿Ok? Ahora, cosa debemos mostrar? Puesto que guardamos aquí: el nombre del signo, la cantidad de goles que han hecho los cacciatori de este segno y también una riga di asterischi ok che devono essere cuya lunghezza deve essere proporzionale al punteggio totale ok però questa diciamo questi asterischi hanno una lunghezza massima di 50 ok allora quello più grande avrà 50 asterischi e le altre saranno diciamo relativi a quello più grande allora, c'è diciamo, un piccolo problemino o quello più difficile in questo esercizio che è come fare la gestione della data. Okay? Qui ci danno un suggerimento molto importante e che possiamo costruire la data in questo modo. Okay? Allora, quelli che hanno nato, per esempio il 25 di giugno, ok? Diventa possiamo fare, diciamo, un cambiamento e diventa 6 del 25. Con questo possiamo fare più facile la comparazione tra una data e un'altra data, ok? Allora, prima di tutto come sempre, eh, possiamo guardare qui il file, ok? Questo primo file, su questo primo file abbiamo tutti i cacciatori, come avevo detto, goal, la nazionalità e la sua data di nascita, ok? E un secondo file, che si chiama Zodiaco, in cui abbiamo... Le, do le dodici segni del zodiaco e con le sue date. Ok? Allora, prima di tutto, eh, in tutti questi tipi di esercizi, prima dobbiamo pensare in leggere i file. Vero? E... Quando facciamo questa lettura dobbiamo anche pensare nel tipo di struttura di dati che ci serve per raggiungere il goal, che è mostrare questo: no? sapere per ogni segno quanti goal si hanno fatto. Okay? Allora. Prima di tutto, per leggere il file, okay. come sempre dobbiamo fare un, una lettura normale del file, okay che quella la facciamo con o scusate, questo si muove troppo. Farlo, farlo più lento. Ok, questa la facciamo con la funzione di sempre per aprire il file, che è quello di open, ok? Qui dobbiamo mettere il, il nome del file, in questo caso facciamo prima, non so, il, la lettura del cacciatore, tutta la lista, ok? Dopo dobbiamo cercare la forma in cui andiamo a accedere a, al, al file Ah ok. Stefani mi dice che mi sente a scatti. Tutte le altre mi sentono così. Oh, si sente bene. Ok, grazie Matteo. Sembra che in questo momento si sente già bene. Ok, allora continuo così. Ok, dopo di questo, e vedete ancora, vero, il schermo lo vedete bene, sì. Penso di no, sì. Sí. Okay. Allora, eh, come andiamo a fare solo la lettura del file? Mettiamo qui la R e per abitudine anche il encoding, vero? Che sappiamo che questo non è già, già risolto, però... Mettiamo questo. Ok, questa è una cosa che deve essere già troppo imparata. Diciamo, memorizzare, perché di sicuro si userà. Si ok? Allora, dobbiamo decidere il tipo di struttura che vogliamo usare per risolvere l'esercizio. Eh, in questo caso: possiamo usare una tavola perché alla fine uh, come sto leggendo da un file tutte, tutte possono essere stringhe tutte sono stringhe vero e posso anche usare un dizionario ok perché con il dizionario abbiamo già imparato che è un po più facile fare delle ricerche si sono eh, Soprattutto ci sono registri che sono uniche. Okay? Prima lo farò come, con una struttura più facile, no, la più facile che sarebbe una, una, tabella, una tabella. E dopo vi mostrerò la soluzione anche con un dizionario. Okay? Perché così voi potete sapere che non c'è un'unica soluzione e come si può lavorare con entrambi. Ok. Allora, sapendo questo, posso... Mm, creare... Ecco. Ok. Con questo eh, andrò a creare la mia tabella ok e come da sempre devo fare un ciclo per leggere il file ok mi state sentendo mi sta dicendo che c'è qualche problema con il internet bueno, okay. per ogni linea nel file dei cacciatori ok E cosa devo fare? Leggerlo. Allora, prima come una riga, guardate qui. È una riga, è tutto, eh, diciamo, diviso per virgola, vero? Per una virgola. Allora devo fare lo split di questo, no? qui creo un dati che dico linea, la linea, posso fare un split per eh, cancellare il salto di riga e fare anche le split, ok? Per che questo è split è per eh, diventare quella riga una lista, ok? E lo split fa per la virgola in altri casi possono essere anche un slash ok anche un backslash magari una una linea o qualunque altro divisore dipende build di file dopo so, questo già comincio a mettere tutto questo nella mia tabella e per fare quello y para lo que hacemos que en realidad lo habíamos tomado de vuelta en laboratorio debo ver una riga vuota porque ogni tabela ha ah, una composición de una riga y cada riga es una lista pero y y De cosa? Dei dati, no? Della lunghezza che c'è nel dati, che in realtà in questo caso dovrebbe essere da sempre la stessa, no? Ma lo facciamo così per essere più sicuri. Ok? E dopodiché facciamo unicamente il append dei dati, Ok? ma quello nella prima Questo che stiamo facendo è mettere ogni elemento in una lista, ok? E dopo mettiamo questa lista. Questa riga già fatta. Ok? Nella nostra tabella di calciatore. Ripeto, qui cosa sto facendo? Unicamente creando una tabella. Ok? E dove sarà memorizzato tutto questo. Ok? Questo sarebbe nella prima il nome sarebbe nella, nella prima colonna, la seconda colonna il numero di gol, nella terza la nazionalità. E qui dobbiamo come sempre eh, close, eh, chiudere il file. Ok? Per fare la prova possiamo fare un screen del nostro, della nostra tabella. Perfetto, qui. La prima riga c'è tutta l'informazione uh, sul primo calciatore, nella seconda tutta l'informazione il secondo facciatore, è così. Allora, dopo di questo, dobbiamo fare anche lo stesso con i segni, no? Con l'altro file. Che in realtà sarebbe, sì, usiamo anche... Eh, se usiamo anche una tabella per usarlo, per, per memorizzarlo, però deve essere lo stesso, no? lo stesso codice. Eh, sì, Michele, se può anche usare il... Sì, il D-Reader, però eh, dovrete prenderti cura che c'è anche degli spazi tra i nomi, no? Dipende del, del tipo di, di come è fatta la, la data, ma potresti anche usarlo. Sì, sì. Ok. Allora, come stavo dicendo, per fare... La lectura del otro del otro file eh, es exactamente lo stesso ok ok pasamos el open ok esto, pues, podemos hacer así: coche lo que cambia e eh, il nome creiamo anche la nostra piccola tabella possiamo chiamarla segriaco perfetto eh, in realtà questo sarebbe più o meno lo stesso. Dopo possiamo, possiamo fare che questo diventi una funzione e sarebbe solo chiamarla con il diversify, no? Però per ora lo possiamo fare così. E quello che cambia qui sarebbe solo che non sarà in cacciatore, ma sarà in sodiacolo. Pring, anche il zodiaco Qualcuno me può dire se a questo punto tutto è ok o mi manca qualcosa quello che ho appena fatto per il file del Zodiaco no? perfetto mi manca chiudere il il file questo è importantissimo allora tra il file Perfetto. Eh, grazie mille Michele, sì, infatti. Perfetto. E voilà, abbiamo le nostre due strutture di dati con tutta l'informazione che c'è in entrambi i -Fi. file. Abbiamo tutti i giocatori, tutti, tutti i cacciatori, scusate, e anche ogni segno del zodiaco con le sue date. Allora, possiamo rendere questo un po' più ordinato, se vogliamo. E per fare questo eh, possiamo creare delle funzioni. Allora, questo può diventare... Um, le, in questo momento non abbiamo bisogno di niente e abbiamo tutto questo lì possiamo anche fare un'altra funzione per leggere il sodiaco ok Perché tutto sia più organizzato e funzioni, facciamo nostra main function quella principale. Ok, ma questo non funziona, vero? Cosa mi manca qui? Qualcuno? Prima, sì, sì, prima mettere un return in tutti questi sarebbe molto importante. Perfetto. Un return del calciatori. E qui un return del zodiaco. E qui... Manca fare la chiamata a queste funzioni che ho appena creato, perché se non le ho creato, non le posso usare, no? Se non le chiamo, scusate, se non le chiamo, non le posso usare. Allora, posso dire che cacciatori, ok? E il quale a chiamare? Leggi cacciatori, ok? E il zodiaco. Devo chiamare la funzione di E qui mi manca solo fare la chiamata al main. Fare la chiamata al main. Perfetto. Dovrebbe funzionare come prima, però l'abbiamo reso un po' più ordinato. Ripeto, quello che ho fatto è solamente mettere in due funzioni che ho chiamato l'Eghi calciatori e l'Eghi sodiaco, ok? Quello che abbiamo fatto è di leggere il file, per leggere entrambi i file. E diventare ogni file una tabella con i dati. Perfetto. Dopo di questo, cosa ci manca fare? Tutto, no? Perché alla fine abbiamo appena solo letto. Mm? ok. Dobbiamo fare il calcolo del la quantità di goal che hanno fatto eh, ogni cacciatore in ogni segno. Okay? Per questo possiamo creare un'altra funzione okay, che possiamo chiamare no. calcola punti. ¿Y cosa debemos diseñar? Sí. Tutti teñí. Ok. Y el calciatore. O oh, calciatore. Tutta la lista, ok? Y cuesta tuve? y due. Eh, de sicuro, due puntitos. ¿Qué? ¿Cosa debemos meter? ¿Debemos? Verónica Satori, ¿sí? Verónica Satori, escusate. Vamos a ver el seño zodiacal. El ¿Por qué no lo sabíamos? Habíamos la suya data de nájita, pero no sabíamos el seño. ¿Sí? ¿Ok? Y después de esto, E dopo di questo perché mi mostra un problema, non lo so, però questo fuori. Allora, per il suo segno del zodiaco, e dopo di questo per ogni segno è eh, mettere eh, fare la, la sommatoria del Goal, vero? Okay. Allora, guardando questo, eh, per trovare il segno, okay, il segno di ognuno, eh, possiamo anche creare un'altra un funzione che mi dica che non devo farlo tutto il tempo ma solo chiamarla e mi dica qual è il segno di un, un calciatore sapendo solo la sua eh, inviando solo la sua nascita ok ora allora, possiamo creare però ora un altro un'altra funzione ok chiamiamola che però a finire, no? ok, di quella del giorno di nascita del giocatore, ok, e anche della lista di segni. Qui è dove dobbiamo pensare come facciamo a sapere che un calciatore appartiene o no a un segno. Allora, ci hanno dato questo. questo tip qui e ci hanno detto, guardate. Si facciamo questo cambiamento della data ok tra mese prima mese dopo anno e dopo eh, il giorno di nascita eh, sarà più facile sapere se quella se una data si trova tra una data e un'altra ok vi faccio una piccola dimostrazione qui di questo, di come possiamo pensare questa di okay. qua possiamo guardare il primo giocatore è nato oh, questo lo, secondo, però era il secondo per ora è nato è nato, scusate questo gioco vero? allora se facciamo quello che ci hanno detto, questo diventerebbe 0704. Se guardiamo il nostro file del zodiaco, ok? E diventiamo tutto questo anche, eh, come ci hanno detto nel, nel, nel qui, ok? Possiamo diventare anche se prima il mese, dopo il giorno. Possiamo sapere che c'è il cancro, il leone, vero? Hanno il 0,7, ok? Ma questo comincia a 0,722. Facciamo questi due. Così, display. Sappiamo che è tra questi due, vero? Perché è nato a giulio. Okay. è nato Giulio allora questo diventare 06 22 e questo 07 22 questo di qua 07 23 e questo di qua 0823. Così oh, sappiamo che questo valore 0704 è qui perché è maggiore a 0622 e anche minore a 0722. Però questa è la nostra la logica che dobbiamo usare qua. Avete visto che facendo questo cambio è già solo fare una piccola comparazione che nel codice diventa un if. Ok? Con questo in mente possiamo già fare la nostra funzione che ci troverà quale disegno è di ogni giocatore. Prima di tutto, abbiamo bisogno di sicuro di sapere una, di una variabile che mi dica qual è il segno trovato. Ok? In questo caso, niente. Okay. Dopo abbiamo tutta la lista di segni. Vero? Allora, dobbiamo. Eh, Ricorrere tutta questa lista guardando le date in ognuna, ok? Per fare la comparazione. Per questo siamo. Mi state ascoltando bene in questo momento? Penso che ho perso questa... la connessione. ¿Me escucha el TVN en este momento? No sé por qué. El micrófono se ha activado. Un Un segundo. Ok, si vos me sentirte bien, continúo así, se sacó esto. A la hora. ¿Estaba diciendo? A allora, si se lo he usado. Perfecto. A allora, ¿qué estaba diciendo? A allora. perfecto. A allora. pero ni soy, Ok. Pero ni seño. Inseñe. Okay. Puoi dire per quasi ogni riga nella nostra tabella di disegni. Okay. Devo sapere fare la trasformazione di quello che c'è, perché ricordate che questo, come l'abbiamo guardato, è così, no? È una stringa che ha... Eh, questi quattro caratteri caratteri allora facciamo sapere il giorno di inizio ok possiamo il valore che c'è insegno ricordate che abbiamo usato una, una tabella no sarebbe non la posizione questa sarebbe la posizione 0, abbiamo il nome del segno, nella posizione 1 abbiamo la data di inizio e nella posizione 2 abbiamo la data di fine. Okay? Allora ci importa in questo momento questa. Che facciamo? La data di inizio che vi ho detto nella prima. Facciamo un split. un split sapendo che hanno usato questo il slash come divisione ok se facciamo un split eh, sappiamo che questo diventa una lista no questa lista breve due valori nel primo nella posizione 0 sarebbe chi In questo caso il giorno, no? Come è fatto. In la seconda posizione sarebbe il anno, il, scusate, il mese. Allora, se vogliamo fare questa trasformazione, mettiamo prima, la seconda posizione, che è quella del mese, e come stiamo facendo una stringa, mettiamo un, un più. E eh, questo è pezzo di codice, però nella prima posizione. Ok? Ripeto, cosa stiamo facendo qui? Segno. faccio un split, okay? della posizione questa data di inizio okay, che c'è in la che è in la posizione 1 ok se faccio un split di questa stringa mi diventerà una lista di 21 e 03 vero? una lista che ha questi due valori questo sarebbe nella posizione 0 e questo sarebbe nella posizione 1 ma come quello che vogliamo è trasformare questa data perché diventa prima il mese e dopo il giorno Facciamo lo split e mettiamo prima la seconda posizione più la prima posizione. E questo cosa diventa questo che abbiamo fatto qui? Un 0622, un 0723, ok? E facciamo lo stesso però per il giorno di fine. Okay. sarebbe lo stesso ma cosa cambiarebbe? qualcuno mi può dire cosa cambia? dove devo cambiare? perché questo è per l'inizio, è no? la data di inizio del segno, però per la data del fine cosa devo cambiare? Bravo Stefano. Questo dovrebbe essere nella posizione 2. Ok? Ricordate, qui segno è una riga della tabella che abbiamo, che si chiama segno. Ok? Che è questa che ci sta mostrando qui, su, qui giù. Ok? Posizione 0, c'è il nome, posizione... 1 la data de inicio, posición 2 la data de fin. En este caso, posición 2 porque estamos transformando la data de fin. Dopo di de questo, podemos ya hacer eh, la nuestra, el nuestro cálculo de saber cuál es el diseño. Ok. E cosa facciamo? Facile un if, ok? E nel quale dico quella data che que mi hanno inviato che dovrebbe essere già trasformata in questo caso, ok? Deve essere maggiore o uguale ok? a quel giorno di inizio e anche questo dovrebbe essere anche, no? No. No non deve essere pure or, ma deve essere anche perché deve, deve, deve avere entrambi deve essere vero entrambi i valori entrambi comparazioni deve essere tra uno e l'altro e questo sarebbe giorno di fine ok? allora, se questo è vero Cosa ritorniamo? Possiamo a me piace fare questo, ma potreste fare un ritorno eh, in una riga, però come ho creato questo? Eh sì, hai ragione. È una città minore. Meno, perfetto. Sì, una città minore è una città. Vogliamo dire che la nascita deve essere maggiore o uguale al giorno inizio e la nascita deve essere anche, anche minore o uguale al giorno di fine. E qui già possiamo dire che il segno trovato sarebbe quale? Segno nella posizione 0. Ok? Ricordate, segno è tutta una riga. Okay. E con questo, nella posizione 0, sappiamo che c'è il nome del segno. E qui possiamo fare un return di questo segno trovato. Ok. Qui c'è un'altra cosa eh, che dobbiamo pensare, scusate, e è per quelli che... Ah sì, ho fatto. Okay. E è quello che questa bella forma di fare con le, con le date. Questa comparazione si mette in problema quando si fa un cambio di segno, che è quello che sono alla fine dell'anno. Di di okay? Diciamo che questa persona non è nata questo giorno, ma è nata eh, come questo primo che ho messo qui, il primo del primo. Allora la sua data sarebbe... 01 01 se sì, mettiamo questo qui non diventerebbe nessuno perché perché quei segni che stanno alla fine che sarebbero questi due guardate qui questo diventa 1222 e questo diventa 0122 01 sarebbe alla, eh, maggiore alla data di inizio? No, vero? Questa comparazione che stiamo facendo qui. No, però perché c'è un cambio, perché questo diventa, allora il maggiore e questo diventa il minore. Ok? Per questo acquario, no, solo per questo. Allora, questo è l'unico caso in quale per il cambio di anno, dei mesi, scusate, dell'ultimo mese del primo mese, c'è un piccolo problema. E si può risolvere in diversi modi. Però in questo caso il quello più facile è dire che se non n 1, allora se questo si non entra mai in questo if, allora lui o lei è un capricorno. Così. Si, capricorno. Si, questo è il caso speciale sono cose che magari non si pensano è importante quando soprattutto quando si lavora con le la date fare questo tipo di test cosa succede in, uh, in quei mesi che sono diversi, no? Okay, o no, che fanno un cambio magari tra dicembre e gennaio, per esempio. E il calcolo deve essere diverso. Perfetto. Con questo abbiamo già finito il nostro trova Possiamo anche fare un piccolo, anche fare piccolo... Un piccolo test. Se sì, questo sta funzionando perché non abbiamo fatto nessuno fino a qui. Allora possiamo fare calcolo appunti. So che ha bisogno. E per saperlo. Fare facing segno. una nascita come vi ho detto, come la vediamo fa a questo momento. La data deve essere già cambiata, no? Ne allora qualcuno ha il 07 25 ok. E ha bisogno anche di tutti i secchi. In questo caso è tutto il no? Facciamo qui un. Stampa e guardate qui, mi dice: quello è un leone. Sì, facciamo. Una piccola lettura qui, bravo, perché il leone è tra il 23 del 7 e il 23 del 8. Allora, fino a qui tutto sta. Sappiamo il segno. E sapendo questo. Dobbiamo già solo fare il calcolo dei punti, questa è la parte più facile. Allora, dobbiamo fare una sommatoria, però di tutti i punti, di tutto il goal, goal che hanno fatto i cacciatori. Qui, quella struttura più facile di usare sarebbe un dizionario. Perché? Solo per ogni cacciatori. Cerca, cerchiamo qual è il suo segno e secondo il segno facciamo solo un, un più e quelli go al capo. Ok? Allora, come diventa questo? Facciamo la creazione di un dizionario. Ok? Vi ricordo che questo è un dizionario, così si fa la creazione del dizionario che è diverso come si fa un insieme, no? E dobbiamo fare, eh, diciamo, riempire questo, ok? Secondo la quantità di segni che abbiamo. E per la quantità dobbiamo fare lento. Come facciamo qui? Ricordiamo che punti è un dizionario. Allora, punti, mettiamo il nome di disegno. Okay. E vi ricordo che stiamo usando una tabella, no? Allora, nella posizione. Ok. E sempre la prima colonna. Ok, questo mi sto, sto riempiendo, Leyendo ogni riga de la, de la nuestra tabela diseñ, ok. Y estoy guardando, estoy creando una chave en un diccionario con ogni nomi diseñ. Es lo que he hecho aquí. Y estoy haciendo solo rimpiendo de cero, pero por el momento, sutil valor y de la cantidad de hoy que han hecho. Pero que avrà per ogni segno. Perfetto. Ho già creato il mio dizionario vuoto. Diciamo, con tutti i nomi di segni, però con un valore vuoto al momento. Vi faccio un print. Così si può guardare questi punti. E guardate qui. Abbiamo nome del di segno e insieme a un valore da zero. Stiamo facendo una lista di punti. Perfetto. Allora, dopo di questo, dobbiamo già leggere per ogni cacciatore. Ok? leyere la suya data dinámica, fare la transformación, trovare el suyo segno y guardare estos puntos. Punto. Son un fallo de rígidos. Allora. Facciamo nuestro ciclo, que ya podemos ser expertos en hacer esto. Pero no hay nada de recordar que siempre el ciclo va Può essere un for, un while, ok? Nel for è come andare con un contatore. Si può usare solo, solo su quelle strutture che hanno un indice, no? In questo caso, all'essere una tabella, la tabella c ha un indice. Ricordate che i dizionari, l'insieme, questi due non hanno indice. Ok? Allora non servirebbe tanto un for in questo modo quando usiamo in range ok perfetto allora dobbiamo sapere quando è, fare la trasformazione della nascita del cacciatori, ok perché come abbiamo fatto la nostra, il nostro trovassegno la nascita deve già eh, essere trasformata no però facciamo lo stesso che abbiamo fatto con i segni, no? Siamo cacciatori. Siamo nella posizione I. Però abbiamo bisogno della sua eh, data di nascita, che sarebbe il 3. Ok? E facciamo lo stesso che abbiamo fatto con sì. un split. Ok? E andiamo a fare. Con la prima posizione, che in questo caso, se andiamo qui, stiamo facendo le strite di questa data e questa sarebbe la posizione 0, posizione 1 e questo sarebbe posizione 2. Ok? Abbiamo bisogno di mettere la posizione 1 prima, più lo stesso, posizione 0. Se no, stavo facendo quello che abbiamo fatto qui. Sappiamo quando è nato. Allora a sapere qual è il suo segno. Ok? E per sapere facciamo solo una chiamata alla nostra funzione che abbiamo già fatto, che ci dice dammi la sua nascita scusate, nato e la lista di segni. E basta. Con questo capiamo il segno del cacciatore. E manca solo fare la sommatoria. Come punti abbiamo creato come un dizionario, è solo dire il segno che è quello che... Habíamos Ya trovato. encontrado ¿okay? la clave bueno, ¿okay? de Facciamo solo lo que c'è ya lì, ok? Sale el Più, Più. cosa. ¿Algo no me puedo dire cosa. seño? ¿Puede ser el seño? ¿Puede ¿Qui? el seño? la ser el seño? ¿Puede La el seño? ¿Puede dove c'è questa, questa data, questa informazione, dove abbiamo l'informazione della quantità di goal che ha fatto ogni cacciatore. No? Nessuno? Ok, l'informazione la abbiamo nella tabella, no? Allora, è solo chiamare calciatori nella posizione I, che in quella che siamo, ok? E posizione E, colonna 1. vuoi dire, in questo caso, prima posizione questa sarebbe la 0 e questa sarebbe 1. Però come abbiamo creato questa tabella, come stringa, questo dovrebbe diventare un intero per fare la somma. E basta. Qui possiamo fare il return dei punti. Facciamo prima questo print così possiamo guardare. Guardate qui, questa prima stampa. Abbiamo per ogni eh, segno la quantità di goal che si hanno fatto. Perfetto. Allora ci manca solo una piccola cosa. Che sarebbe la stampa. Ok? Qui questo ci ritorna un valore. Allora mettiamo punti. E manca solo fare la stampa. Possiamo farla qui senza fare un altro. Un'altra funzione. Ok, la stampa ci dice: quello che ha il valore massimo dovrebbe avere 50 asterischi. Ok? E dipendendo di questo, gli altri devono presentare eh, altri asterischi, però proporzionali a, quale, a quelli 50 che ha il primo, no? Pero, prima, habíamos una picola, un piccolo problemino. El problemino es que los puntos los habíamos usado en un diccionario, y no? con el diccionario habíamos los problemas, pero los problemas no. Diciamo. Los diccionarios no son realizados essere ordinati ok allora per fare eh, per avere questi dati in una maniera ordinata perché dobbiamo fare la stampa del primo più grande e dopo così dobbiamo fare un sort di questo e qui volevo mostrarvi a che serve quello che vi daranno per il vostro esame, che sono questi che questa informazione su eh, differenti tipi di funzioni che ci possono aiutare a questo ok allora vi ricordo che c'è una funzione sort ok, sorted con la funzione è qui da qualche parte sorted ok sorted mi restituisce una lista ok che mi dà l'ordine eh, ordinati tutti gli elementi di una di una struttura di dati ok allora, posso usare qui il sorted, ma qui dobbiamo pensare, perché non posso usare il sorted sul, la, il dizionario, perché il dizionario farà un ordinamento, ma con la chiave, in questo caso la chiave è il nome del segno, e non ci serve certo questo, abbiamo bisogno del valore, ok? Allora, vi ricordo che c'è anche un'altra funzione che è quella sui dizionari che si chiama items, items, items che è di qui, ok? Che mi ritorna una lista di tuple, ok? Con elementi che sono nel dizionario. Allora, se io faccio questo, punti, punto. punto quello è già una lista di duple. Ok? qui, quando abbiamo una lista di tuple, in questa funzione possiamo usare una, una variabile che è lì che si chiama key che okay. si guardiamo anche qui nelle funzioni che ci danno sorted eh, sorted scusate, scusate. si dicono opzioni avanzate vedete list.sort ok andiamo a list.sort allora quello con list.sort list qui guardate io posso dire eh, qui di questa di qua chi può essere un item item item getter, ok, n, que voy a dire esto, mi ordina una lista de tuple en base al valore del elemento n, ahora si ce lo, una lista de tuple, posso dire, eh, sorten mi file l'ordinamento ordenamento, segundo, che que yo voglio que me dica, si, o el primo elemento de la dupla, o el segundo, ok, es como ya ce lo que, una lista, ho diventato il dictionario una lista di tuple, posso fare qui in item getter getter e, e metto la posizione che sarebbe la 1, la 0 è la key, il nome della key, la 1 sarebbe il value. Okay? Come guardate qui, mi me mette in rosso questo perché per poter usare quella ho bisogno di fare l'import. C'è qui anche nel in questo file che avrete per l'esame. Guardate che devo fare un front operator import integer. ok? In get iter getter, scusate. E, siamo qui. Perfetto. Yeah. It, it true. e come abbiamo bisogno che il sorted sia di maggiore a minore, dobbiamo fare un reverse. Però ricordate che in questa funzione c'è questo reverse, okay, la, funzione, la variabile reverse, che si mette il valore true. Lui mi mostra quella lista ordinata da il maggiore al minore, non di minore al maggiore. E se facciamo qui un print di questa sorta di punti, c'è un piccolo problema qui perché questo non è dentro. Perfetto. Guardate, ce l'ho già. La lista, una lista di tuple in questo caso, ordinata tra quelli che ha più goal e quelli che ha meno. Sembra che i cacciatori di acquario fanno più gol che le altri. Ok? E ci manca solo fare la stampa come ci stanno chiedendo. Abbiamo già la sorta di punti che è quella e quella abbiamo bisogno. Lo puoi fare tutte quelle altre cose. E qui, allora, mm, per fare la stampa già sappiamo che questa è una lista di tuple. allora andiamo avanti allora Perfetto. Facciamo Ok, quella bueno, lista, in range. prima dobbiamo sapere quanti, per la quantità di asterischi che dobbiamo mostrare no e come sappiamo questo eh, De Para hacer esto, veamos a Pérez, cuál es el máximo, ¿no? Porque cuál es el mayor. El mayor, en realidad, sería el primo de nuestra lista, ¿no? Saremos siempre el primo de la nuestra lista. Ahora. A listo, la nostra lista, tre punti nella posizione 1, posizione io scusate, sapendo che è una, una tupla, deve essere nella posizione 1 perché è quella dove c'è il valore, ok? 3,50, ok? diviso intero, no? Perché non possiamo fare una divisione, non possiamo fare un asterisco a e me, a mezzo. Ok? Tra il valore massimo. E come già la lista è ordinata, sappiamo che il valore massimo lo ha il valore primo. Allora, Sorted. Questa è una regola di tre. ok? Quella che si fa normale che il valore più grande è 50 quanto sarebbe un altro valore ok sotto tre punti nella posizione 0 perché il quello prima nella posizione 1 così sappiamo la quantità di asterischi che si devono fare e possiamo già fare i nostri La nostra stampa. Come facciamo la stampa? Che sia così ordinata, dobbiamo usare la funzione print ma con F. Ok? Mettiamo qui. Dove c'è il nome del, del segno? C'è qui che sarebbe sorted. punti, però in quella posizione che siamo, però nella colonna 0, riga, la, la riga in quella che siamo, nella posizione 0, e perché sia un po' più ordinati diciamo che sono almeno 10, la lunghezza di 10, no? Quella stringa. Dopo tra, guardiamo qui, Tra parentesi rotonde dobbiamo mettere il, no, il numero, vero? La quantità di goal. E quella dove sarebbe? Insorted punti anche. Ok? Ma eh, insorted punti di I. Ma nella posizione 1. Nella colonna 1. E qui anche possiamo dire che la lunghezza è questa. Dopo di questo possiamo mettere la quantità di asterischi che abbiamo già calcolato su. Per fare questo ricordate che potrete fare questo, un carattere e la moltiplicazione per un valore. Cermo, guarda, l'esist funziona, posso fare E voilà. Qui c'è la soluzione. Sì. Mettiamo questo. Sì. Possiamo guardare che c'è già per ogni segno, la quantità di goal e la quantità di asterischi che si devono mettere. Vi ricordo questo che abbiamo fatto è solo una possibile soluzione. ok? E ho usato le tabelle che sembra un po' più difficile, diciamo, che fare l'uso di un dizionario. Però così potresti guardare eh, che si può anche fare così e anche eh, muoversi tra le tabelle, che è una cosa anche importantissima. Non sarà sempre la soluzione usare delle dizionari, no? C'è anche la possibilità di usare altri tipi di dati, altre strutture di dati. E... Siete dovreste per l'esame, dovreste tenere in conto anche la, la stampa, no? che è anche una cosa importante. Che è anche una cosa importantissima perché è parte della, della valutazione, no? Questa struttura è una cosa che avete già visto molte volte, ma vi ricordo che. Questo è per numeri, per le stringhe, così possiamo dire la lunghezza, e così diventa più ordinata eh, la stampa. E questo è il tipo di diciamo, operazioni che si possono fare. Ok? Qui cosa abbiamo fatto? La stringa. Posso fare un, una moltiplicazione quante volte voglio che quella stringa. Quella carattere, in questo caso, scusate, quello carattere si mostra, o si stampa. E avete qualche domande? C'è anche già la soluzione, la possibile soluzione mm, che si può fare con il, con il dizionario? Y quello lo que cambia es solo, en realidad, cómo hacemos la lectura de ogni, de ogni file, porque aquí ya diventare una otra cosa. Esta viene caricata anche online e anche su slide. E questa quattro è che sono quattro interi, quattro numeri. E se qualcuno è più piccolo, il quale lascia lo spazio così grande di quattro. Quello solo si usa per quello, per dire la lunghezza massima. Ok, eh, se non sono più domande, sarà anche l'altra sezione di laboratorio alle 4, alle 16, alle 16. E far, eh, si risolverà un altro esercizio. Ok? Vi eh, ringrazio e ci vediamo. Dopo buona giornata. Grazie. Mm -hmm.